Fare manutenzione agli strumenti di pulizia ci aiuterà a vivere in un ambiente più igienico. L'aspirapolvere è quello strumento che utilizziamo tutti i giorni quindi periodicamente andrà igienizzato o andrebbe <ride> igienizzato quando insomma è possibile e questo ci assicurerà anche una sua più lunga durata tutti i pezzi smontabili tutte le parti chiaramente non elettriche e abbastanza resistenti andranno quindi smontate aspirate pulite il più possibile per poi passare alla fase successiva per avere sempre ottimi risultati dal nostro battitappetto è importante liberare le spazzole da tutti i filamenti che si saranno formati intorno alle settole quindi con l'aiuto delle forbici tagliare tutti i filamenti quindi aspirare pronta per la fase successiva. Io igienizzo le parti dell'aspirapolvere usando la lavatrice. Per evitare di creare danni, di spaccare qualcosa, e inserisco anche delle parti morbide come possono essere tappeti o anche gli stessi panni dell'aspirapolvere o meglio della lava asciuga o della lavapavimenti e metto tutto insieme e tutto verrà perfettamente pulito le parti più sporche le tratto le pretratto con uno sgrassatore igienizzante Inserisco il detergente direttamente nel cestello, mentre nel cassettino inserisco l'additivo igienizzante, un cucchiaio circa. altissime temperature basterà un semplice 40 gradi io utilizzo un ciclo per capi misti nel frattempo che la lavatrice sta lavando le altre parti dell'aspirapolvere provvedo a pulire con uno sgrassatore igienizzante e in questo caso qui utilizzo questo prodotto specifico ma più che altro per la sua bella profumazione e tramite il panno carta passerò tutto lo sgrassatore nelle parti un pochino più sporche Lascio agire il prodotto per qualche minuto e poi ripasserò un altro panno carta asciutto per rifinire. Vediamo il risultato. Qualche pelucco rimane sempre, soprattutto se fate come me che prima di igienizzare i vari componenti fate passare molto tempo Ok, risultato soddisfacente. Grazie, ciao, a presto! Periodicamente è bene igienizzare anche la lavatrice.